Offrire modi alternativi di conoscere, fruire e trasformare le città attraverso il contributo dei suoi abitanti. Ritrovare un senso di comunità, promuovendo la collaborazione tra i cittadini nel riscoprire le origini, apprezzare le particolarità e cogliere le trasformazioni urbane e culturali della città nella quale vivono. Nata a Napoli, Mappina è una piattaforma di comunicazione urbana e collaborative mapping realizzata con il contributo critico e collettivo alle immagini stereotipate della città letture aperte, plurime, variabili, immaginarie a più voci che intercettano le varietà dei linguaggi con cui si esprime la città. Mappina si costruisce georeferenziando le pratiche che si vedono nei luoghi e i suoni che si ascoltano in città, i luoghi abbandonati da esplorare e le idee di riuso o di attraversamento della città da sperimentare. Mappina affianca la partecipazione online Open Labs, iniziative di attraversamento della città e di sperimentazione dello sguardo e dell'ascolto, di collaborative mapping, istantaneo e azioni di riuso temporaneo che catalizzano la creatività dispersa attraverso nuovi immaginari urbani. Abbiamo chiesto di raccontare questa esperienza all'area Vitteglio, CEO di Mappina. L'area si occupa da diversi anni di strumenti di governo del territorio, di politiche urbane e territoriali, come si caratterizza Mappina? Quali sono stati i rapporti con le istituzioni territoriali e come si integra con i social network? Mappina si fonda sulla volontaria partecipazione dei cittadini alla costruzione di mappe alternative delle città. Ognuno può costruire le mappe caricando immagini, video, audio e testi e si fonda in linea di massima sulla partecipazione online e offline. Online noi come dire, sollecitiamo tutti gli abitanti a raccontare una città diversa, anche facendo delle call, per esempio a Napoli è passato questo... Quest'artista che si chiama CLET, che è Anacleto Abrams, che utilizza come dire, i cartelli stradali per uh, ridisegnarli. Noi abbiamo chiesto ai cittadini di andare a cercare questi cartelli, georeferenziarli sulla piattaforma e abbiamo avuto un enorme successo. Nel giro di pochissime ore siamo riusciti a costruire la mappa di CLET a Napoli. Questo lo facciamo online attraverso soprattutto l'utilizzo dei social network. Facebook e Twitter. E poi invece il progetto prevede uno sviluppo offline perché tra le mappe che noi realizziamo ci sono quelli degli spazi e degli immobili abbandonati. Abbiamo già in essere delle relazioni soprattutto con il comune di Napoli ma quando attiveremo laboratori sugli, sugli spazi logicamente queste relazioni si faranno molto più fertili. In base ai dati pubblicati in amministrazione trasparente, in open data anche, sul patrimonio del Comune di Napoli, noi andremo a selezionare degli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare, su cui sperimenteremo quelle che noi definiamo pratiche di reimmaginazione dello spazio, che sono iniziative offline, che non hanno a che fare con l'occupazione dello spazio, ma con l'occupazione temporanea, volta a... Attivare dinamiche di partecipazione per la costruzione di un possibile riuso anche temporaneo di quello spazio. Come si è strutturata la campagna di crowdfunding? Ad aprile 2015 abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma We di Telecom che ci ha accolto e Il goal da raggiungere in 90 giorni era 30.000 euro, ne abbiamo raccolti 44.007, con una diffusione molto estesa dei nostri sostenitori, che non sono solo, anzi sono in piccolissima percentuale quelli che noi definiamo i nostri mapper, ossia quelli che caricano contenuti su mappina, ma sono soprattutto quelli che seguono il progetto da anni, ma appena qua compie a Smart Seat Exhibition il suo compleanno. Perché tre anni fa, nel 2013, l'abbiamo presentata per la prima volta e adesso ogni anno ritorniamo a presentarne l'avanzamento. Com'è nata questa esperienza di partecipazione dal basso? La partecipazione dal basso è un atto volontario alla costruzione, singolarmente come cittadini, alla costruzione di una mappa collettiva in cui ognuno contribuisce col proprio sguardo, col proprio dito, con la propria capacità di ripresa della città alla costruzione di una mappa che però è una mappa collettiva di un racconto diverso della città che non è quello dell'immagine dell stereotipata, è partito da Napoli che soffre moltissimo di un'immagine altamente stereotipata nei circuiti internazionali però que questa, questa volontà poi si è diffusa a Roma a Milano a Venezia cioè la volontà cioè una voglia dei cittadini di raccontare la propria città ma con il proprio sguardo quali sono stati gli usi e le funzioni dei social network nel progetto tra le tecnologie noi utilizziamo moltissimo Facebook e Twitter con logicamente perché richiedono due linguaggi completamente diversi anche con Uh, come dire obiettivi molto diversi perché uh, Facebook avendo anche due popoli molto diversi Facebook è, uh, è, lo utilizziamo molto per lanciare le call mentre Twitter soprattutto da quando ha utilizzato la possibilità di poter mettere immagini lo lanciamo per restituire ciò che viene uh, fatto, in, messo su mappina per cui mentre Uh, uh, come dire lanciamo moltissimo su Facebook la voglia, cioè le, le idee di uh, mh, stiamo costruendo questa mappa piuttosto siamo per fare questa cosa, il crowdfunding è stato utilizzato sul crowdfunding è stato utilizzato moltissimo Facebook e anche logicamente Twitter, però con un, un linguaggio e con sapendo che abbiamo, abbiamo a che fare su Twitter con un popolo molto diverso da Facebook, con due linguaggi completamente diversi, obiettivi diversi, obiettivi di diffusione e di partecipazione diversi, perché su Twitter è molto più semplice diffondere una notizia, su Facebook è più facile come dire, convogliare le persone a fare delle cose.